Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli spaghetti in crema di ricotta, basilico, pistacchi e pomodorini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono ricotta, basilico, pistacchi, parmigiano, olio evo, spaghetti, aglio, sale, pepe, pomodorini tagliati a metà e granella di pistacchi. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico, il parmigiano, i pistacchi, 40 g di olio evo, sale, E pepe ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola Aggiungere la ricotta ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Trasferire il composto in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere i pomodorini tagliati a metà. Lo spicchio d'aglio. 20 grammi di olio evo. E il sale. Ed azioniamo il bimbi. Per 5 minuti 100 gradi anti orario velocità soft nel frattempo cuocere la pasta trasferire in una ciotola mantegare con la crema di ricotta Aggiungere gli spaghetti e servire, spolverizzando con la granella di pistacchi. Spaghetti in crema di ricotta, basilico, pistacchi e pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta!